Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, non ho saputo resistere alla cinesata: kit per trasformare la nostra smerigliatrice in un'elettrosega. Ora vediamo cosa c'è contenuto nella scatola, la montiamo e vediamo se riesco a farmi male nel giorno di Pasqua. Prima di aprire la scatola, vorrei darvi due consigli. Come al solito, il mio sito di riferimento è Ben Good, quindi, se volete comprare questo attrezzo, vi lascio il link in descrizione. Eh, su Ben Good troverete due marche differenti quello con la scatola blu e questo con la scatola rossa la differenza tra una e l'altra è che questo nella scatola rossa c'è già compreso il serbatoio dell'olio per la lubrificazione della catena attaccata all'attrezzo costa chiaramente leggermente di più in più tutte e due le marche vendono questa scatola in più in aggiunta se volete con due euro in più si possono avere due corone come vedete queste corone servono per l'alloggiamento dell'albero che è questo. Vi consiglio di comprarle, anzi dovete comprarle assolutamente perché la corona che c'è contenuta nella scatola ha un buco che è piccolissimo e non va bene per nessuna smerigliatrice che viene venduta eh, in Italia. In più comprandole no, eh, non rischierete di avere problemi, visto che come vedete ogni smerigliatrice di ogni marca può avere l'albero differente. Io su questa qua della Milwaukee non riesco a montare nessuna delle tre corone, quindi dovrò utilizzare per forza questo attrezzo sulla smerigliatrice della Ryobi. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me, io mi sono divertito eh, parecchio, l'unica nota negativa qual è? data dalle corone che come vi dicevo prima non si può collegare tutte le smerigliatrici, comunque su questa si può collegare, non si può collegare come avete visto su quella della Milwaukee ma si può collegare su quella della Makita e quella della Metavo eh, col filo, ho guardato prima se le corone erano compatibili. Il kit funziona benissimo, eh, taglia benissimo, è molto solido e molto stabile. Come avete visto si monta in 5 minuti quindi è possibile utilizzare la propria scatola quindi quando abbiamo finito di utilizzarlo riporlo nella scatola e utilizzare la mediatrice per il suo vero lavoro. Come vedete qui c'è la vaschetta dell'olio, l'avevo riempita... Eh, un terzo, eh, se l'è mangiato tutto l'olio, comunque eh, ha fatto il suo lavoro perché ha appena finito di tagliare e come vedete la catena è ben lubrificata, è ben sporca d'olio. Quindi niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuto il video. Buona giornata!